Vediamo Chiara Ferraris buona giornata Chiara buongiorno a tutti insieme con Davide Testera buongiorno, buongiorno Davide mi hanno dato una serie, di, mi passano una serie di fogli qua certo eh, allora, progetto al Cicapui esattamente l'ho detto bene eh? benissimo in, in realtà quando rinsano già queste cose <ride> qui intanto saluto eh, un amico Luigi Carlando <ride> che presto ci vedrà ci verrà a, a trovare quando già ci sono questi nomi io inizio a imbarazzarmi <ride> un attimo, percorsi di sostenibilità sì. e di inclusività raccontatecelo allora il Cicapui è il nome in piemontese della Bardana giusto per dare un significato a questo termine è un'associazione di promozione sociale ed è un'associazione sportivo-dilettantistica sita nel comune di Groscavallo quindi un'area montana, un'area interna quindi esiste il territorio esiste di ed è un'area che ha necessità di grande sviluppo socio-economico noi ci crediamo molto e siamo in tutti i nostri percorsi accompagnati da Confartigianato che è qua rappresentato da Davide Testera Insieme e in realtà anche da me perché oltre a far parte dell'associazione sono un artigiano d'eccellenza del vetro, un maestro di bottega. Quindi in sintesi questa associazione si occupa di una serie di progettualità che eh, includono ovviamente categorie fragili e che coinvolgono le argomentazioni dell'edilizia circolare, della circolarità dei materiali e dei valori e della trasmissione dei valori artigianali sia a categorie fragili ma anche a ragazzi che vogliono farne un mestiere. Qual è il contributo che Confartigionato, immagino anche insieme ad altri enti di settore come Camera di Commercio, ha offerto a, a questa idea? perché diventasse da progetto sogno qualcosa di concreto. Sicuramente è uno dei valori importanti in questo momento la, la sostenibilità, eh, noi a livello nazionale abbiamo proprio un marchio imprese sostenibili e quindi sono diversi progetti in cui mettiamo in rete diversi artigiani associati tra cui eh, Chiara Ferraris che, che è anche una, una nostra referente di, di settore. E quindi facendo rete permettiamo ad, ad artigiani di conoscersi, di fare rete e di entrare su, su queste iniziative poi nello specifico eh, questo progetto è patrocinato anche da noi e quindi poi c'è tutto un supporto lato progettuale lato coprogettazione, comunicazione per permettere di arrivare sul territorio a, a queste iniziative e ad altri Alcune anche con la Camera di Commercio, perché noi siamo all'interno anche della, del PCTO e quindi abbiamo coinvolto spesso la no eh, Chiara anche su queste attività nelle scuole superiori. Eh, confartigianato, quindi artigianato, cir economia circolare, eh, un paesino, eh, certo. le persone che vanno più piano, non servirebbe forse, eh, qua è venuto fuori spesso, no? un cambio di linguaggio. Invece di parlare di lavoro da trovare, oppure che ti esilia, eh, iniziare a parlare di mestieri da saper, certo. eh, da saper fare. Non, questo cambio di linguaggio non è forse in linea con, eh, proprio con l'anima del progetto che voi mettete in piedi? Totalmente in linea, infatti noi puntiamo molto sulla trasmissione di questi valori sin dalla prima infanzia, con dei laboratori manuali e creativi, per arrivare poi alla Farà formazione vera e propria come Esattamente. i nonni e eh, il lavoro poi lo troverai certo, fino ad avere poi tirocinanti del Politecnico di Torino che fanno le tesi di laurea con noi molto bello davvero, complimenti si possono trovare informazioni eh, certo. su, questo, su questo progetto online che fosse interessato? ci trovate su Torino Social Impact ovviamente cercando il Cicapui oppure sul sito del Cicapui pagine social sui canali di Confartigianato, sito e social va bene, grazie davvero di grazie cuore a voi la bella iniziativa, una buona giornata e ovviamente un buon, buon salone